Ciao, benvenuta, benvenuto, oggi vorrei parlarti dell'unico vero modo per sentirti felice e completamente realizzata, realizzato con il tuo lavoro. Io sono Emanuele Fortunati e aiuto le persone che sentono che non stanno esprimendo appieno se stesse con il proprio lavoro, ma magari non hanno chiaro che direzione prendere, a rimettere se stesse al centro, con i propri valori, il proprio modo di essere, la propria autenticità, e iniziare a vivere così il lavoro come una missione utile e completamente entusiasmante. Perché molte persone non sono felici o non si sentono realizzate con il proprio lavoro? Semplicemente perché lo vivono senza scopo, senza purpose, come direbbero gli inglesi. Però che vuol dire? Vuol dire che una cosa, e il lavoro non fa differenza, una cosa ci può realmente entusiasmare, ci può realmente eccitare, ci può realmente guidare, far sentire bene, farci sentire completi, realizzati, solo se il perché facciamo questa cosa è una cosa che ci interessa veramente, è una cosa che fa veramente parte di noi, la sentiamo a cuore. Questo è il motivo per cui banalmente anche tutti i soldi del mondo, anche uno stipendio elevatissimo, alla lunga non ti fanno sentire felici. All'inizio sì, perché ti compri la casa più grande, la macchina più bella, fai le vacanze, vai al ristorante, però dopo un po' se il lavoro non riflette quello che realmente ti interessa è il contributo che tu come persona, come essere umano, vuoi portare nel mondo. Dopo un po' anche i soldi passano, anche il fatto che sei promosso, che fai carriera, non ti interessa più. L'unico modo per avere una felicità duratura nel tempo, una continua realizzazione di sé con il proprio lavoro, è appunto quello di scoprire il tuo perché. Your why. Oggi parliamo in tanti termini inglesi. Your purpose, your why. Ma cosa vuol dire in fin dei conti? Semplicemente vuol dire fare chiarezza dentro di te su quello che tu reputi importante, sul cambiamento che tu vorresti essere artefice di portare nel mondo. E dico proprio nel mondo, che poi inizi piccolo piccolo con il tuo lavoro intorno a te, con i tuoi primi clienti, ma alla lunga, siccome il tuo perché è importante per te, è grande, inizi a trovare persone che ti aiutano, inizi veramente a essere un agente di cambio, che poi ti può interessare oppure no, ma se anche decidi di rimanere comunque... Piccolo, circoscritto, non importa, la gioia che provi è la stessa, però dopo un po' sei proprio spronato da te stessa, da te stesso a, ad amplificare l'effetto, proprio perché è una cosa che senti a cuore. Che cosa vuol dire? Guarda, te ne faccio un esempio personale e ti faccio un esempio di una persona con la quale sto lavorando. Personalmente quello che mi smuove è aiutare le persone a vivere una vita completamente autentica. Soprattutto a rendersi conto che non c'è nulla di male nell'essere unici, diversi, nell'essere autentici, che non c'è nulla di rotto, di danneggiato dentro di noi perché ci sembra che ci piacciono cose diverse dagli altri, perché abbiamo mire diverse dagli altri, perché abbiamo risultati diversi. Ecco, io vorrei che nella società, che nel mondo si smettesse di giudicare l'unicità la diversità come qualcosa di brutto. E che, si alla conformità, e che si spinge alla conformità, invece vorrei che nel mondo si smettesse di spingersi alla conformità e che ognuno potesse vivere libero in quel senso. Questa è una cosa per me estremamente importante, perché io da piccolino sono stato molto, molto, molto ridimensionato sia dai miei genitori, che dalla scuola, che dai compagni che mi bullizzavano, perché ero diverso, ero più sensibile, ero artistico, quindi venivo preso in giro, sei gay, sei una femminuccia, e tutte queste cose. E anche i miei genitori mi ridimensionavano, mi dicevano ti devi accontentare, perché vuoi sempre qualcosa di diverso, perché devi fare il diverso. Io non è che facevo il diverso, io ero io. Però tutto questo ridimensionarmi mi ha fatto vivere una vita di adolescente realmente terribile. E poi anche al lavoro ho schermato le mie azioni, ho messo il pilota automatico, fin quando sono crollato in forte depressione. Mi volevo togliere la vita, sinceramente, perché non trovo più motivo per vivere. Perché dicevo, come posso vivere come un automa, come un robot? Ed è lì che ho scoperto che in realtà solo vivendo in modo autentico e fregandosene di quello che possono pensare gli altri, ma non perché te ne freghi, ma perché tu stai bene con chi sei e hai capito che non c'è nulla di male in te, solo così puoi essere felice. E allora ecco, questo messaggio mi interessa tantissimo, ce l'ho proprio a cuore. E uno dei modi in cui uno può esprimere se stesso in modo pieno e unico è il lavoro. Ed è per questo che faccio questo lavoro, ed è per questo che non mi esaurirò mai. Di eccitazione, di entusiasmo, di voglia di fare, di mettermi in gioco, anche quando i risultati non arrivano, anche quando magari non trovo il, il cliente o il cliente all'ultimo mi da buca, non cambia la mia missione. Il mio perché è importante per me. Un'altra ragazza con cui sto lavorando ha a cuore di sensibilizzare le persone sulla bellezza del nostro pianeta, sulla bellezza naturale, in modo che le persone inizino ad amare, a rispettare e il climate change non sarà più un problema, non perché le istituzioni ci lavorano, ma perché ogni persona a cuore avrà la sensibilità necessaria, la voglia necessaria di fare qualcosa per questo mondo. Ecco vedi, questa mia cliente è così innamorata di questa missione, ha così voglia, è così importante per lei questo cambiamento, che non le importa di tutte le botte e le batoste che prende eh, lavorativamente parlando o nella vita per andare là. La realtà è che poi quando tu sei cosciente di quello che vuoi e del, tuo, e del perché più profondo, della differenza, del cambiamento che vuoi portare nel mondo che sta a te a cuore a livello umano, non arrivano più neanche così tante batoste perché non le vivi come batoste e anzi come delle cose, degli eventi che ti aiutano a imparare e dopo due, o tre batoste non arrivano più, vai dritto come un treno, trovi le persone giuste, i clienti giusti, lo sponsor giusto e poi le cose veramente cambiano per te e poi di riflesso per, per tutti gli altri intorno a te, per quello che interessa a te già questo basterebbe a farti vivere felice realizzato realizzata però non è completamente così manca una parte e qual è la parte la parte è che non ti devi dimenticare che sebbene questa missione queste cose per te questo contributo questo cambiamento che vuoi portare al mondo può essere estremamente importante solo quello ti può dare tutta la linfa vitale di cui hai bisogno non ti devi devi dimenticare che ci sono altre cose importanti anche magari per te nella vita magari una famiglia magari hai eh, lobby di scrivere vorresti scrivere una novella non necessariamente per fare un best seller o perché diventi un lavoro una fonte di guadagno ma per la gioia di farla ecco che sono due gli elementi che bisogna sempre ricordarsi un perché profondo e poi quello che interessa e piace a te perché anche il tuo perché profondo, la tua missione, missione professionale come piace chiamarla a me la puoi portare avanti nel modo in cui più piace a te, nel modo in cui più riflette te ci puoi giocare su quello, ma soprattutto, a prescindere dal lavoro e dalla missione professionale, se vuoi essere completamente felice, realizzata, realizzato, non ti puoi dimenticare che ti piacciono anche altre cose, magari anche considerate frivole. Torniamo sempre allo stesso punto di partenza, non c'è nulla di frivolo. Ognuno è unico, è diverso, ognuno piace le sue cose. Io nel mio tempo libero corro in natura dipingo, canto con i miei bambini, ballo, adesso mi sono preso il bastone da giocoliere, lo accendo col fuoco ai lati e, e, e gioco col fuoco. Cioè queste cose mi fanno sentire vivo e per quanto lo so siano meno importanti della mia missione, del messaggio che mi sta a cuore portare fuori nel mondo, comunque queste cose mi fanno sentire felice e pieno e rinunciandoci a un certo punto si spegnerebbe anche l'entusiasmo verso la mia missione. Per cui per ricap ricapitolare, se ti vuoi sentire completamente realizzato e felice nella vita e nel lavoro ti devi solo ricordare due cose, di fare chiarezza sul cambiamento che a te come persona ti interessa portare nel mondo e fare chiarezza su quello che ti piace fare e che ti fa sentire vivo o viva. Dopodiché la vita diventa proprio una favola meravigliosa, sembra veramente di essere Alice che segue il bianconiglio e solo devi andare continuamente nel tunnel e vedere quanto è profondo questo tunnel e quanto è meraviglioso questo fantastico mondo di Alice. Ciao e a presto!